partendo dovrebbe essere partita la diretta e eh, quindi ringrazio gli ospiti ringrazio chi sta seguendo sulla nostra pagina facebook eh, come laboratorio sud abbiamo promosso un ragionamento ormai Qualche tempo, eh, su quella che è la riscossa, diciamo, del meridione. E una riscossa auspicata, ancora non non propriamente sul tavolo, però all'ordine del giorno, però eh, questo ragionamento sul meridione ha una radice profonda nella nostra storia, nella nostra cultura, soprattutto a sinistra. Eh, con la lezione diciamo, Granciana della lettura del Mezzogiorno, ma c'è anche una lettura culturale molto vasta, molto più ampia, che parla del, del realismo, di quello che è stato eh, diciamo, la storia dei Malavoglia e dei tanti eh, personaggi che hanno incarnato e hanno eh, fatto vivere nelle pagine di libri, di racconti, questa dimensione meridionale. E a noi come Laboratorio Sud eh, ci fa piacere ospitare anche eh, persone intellettuali, culture, persone che hanno vissuto e vivono questa dimensione come, eh, appunto, come noi la intendiamo e quindi abbiamo voluto fare oggi un, un appuntamento eh, come dire a prima vista sganciato dall'attualità della politica contemporanea ma in realtà in realtà molto legata a quello che è la dimensione della situazione della politica eh, eh, oltre che quella sociale nel mezzogiorno e eh, io mi fermo qui, do subito la parola a Natale Cucurese che eh, diciamo, è quello più dentro a questo dibattito, avendo pubblicato anche diversi articoli con noi, a lui do il compito di inquadrare un po' il ragionamento che vogliamo fare. Natale, prego. Sì, grazie, grazie Roberto e buonasera a tutte e a tutti. Eh, sì, eh, diciamo che si è sviluppato nelle ultime settimane su Transform Italia un dibattito eh, partendo appunto da uh, un'analisi eh, di alcuni aspetti, io definirei di darwinismo sociale e poi ci stiamo allargando via via per cui era giusto e doveroso a mio avviso fare, a nostro avviso, fare questa questo quest incontro, diciamo così, eh, siamo partiti eh, prendendo spunto dall'inserto domenicale del Corriere della Sera, la lettura, eh, da, un da degli articoli a dire la verità su Verga, per i cent'anni appunto della morte di Verga, poi siamo passati a Carlo Levi e mh, alla fine siamo passati anche a Masaniello, eh, che forse è quello che alla fine... Eh, ben rispecchia alcuni di questi, di questi aspetti come giustamente dicevi eh, questa analisi dei, dei perdenti o vinti ma eh, che hanno voglia appunto di ribellarsi hanno voglia di riscatto eh, fornisce poi in realtà una serie eh, di spunti tantissimi spunti utili anche credo particolarmente utili al momento politico perché stiamo vivendo la stagione politica, oltretutto come Laboratorio Sud abbiamo anche lanciato un appello, adesso poi ne eh, parlerà in modo più approfondito anche Loredana Marino, eh, che fondamentalmente voglio dire va a convergere su un tema che è quello di un Sud che al momento, secondo il nostro punto di vista, è senza eh, rappresentanza. Se noi pensiamo che negli ultimi mesi assistiamo appunto a una pure semplice, quasi compiaciuta eh, dissoluzione del paese eh, nel nulla di un passato che non passa, eh, dove i rischi tendono sempre a concentrarsi sulle classi, sui territori più deboli, eh, con risorse sempre insufficienti, intrappolate nella deprivazione e nella marginalità, Cittadini che il potere oggi come nel passato appunto vorrebbe trasformare i, pendenti, i perdenti, vinti, sudditi, adesso in Italia ormai anche con questo, così, diciamo, con la, la Costituzione eh, ormai sembra passata di moda, quindi sudditi da gettare nella fornace dello sfruttamento, però questi sudditi lentamente non paiono più rassegnati oggi come, come nel passato al loro destino, ma iniziano a essere impegnati a resistere collettivamente, ripudiando la sfortuna, eh, qua c'è il eh, malavoglia o il destino, convinti che il loro stato dipende esclusivamente dai rapporti di potere fra le classi. Anche da questo discendono le manganellate reali, come nel caso degli studenti, tra l'altro ieri c'è stata l'ennesima morte di uno studente ieri pomeriggio che, che ricordiamo una cosa di questa alternanza scuola-lavoro che è una, una pratica a mio avviso semplicemente vergognosa studenti di 16 anni gli studenti devono studiare insomma non devono pensare già a introiettare questa questa minorità questa questa preparazione allo sfruttamento eh, quindi manganellate che il, chi detiene il potere abbatte sempre più frequentemente sulle teste ribelli, eh, quindi mai ribelli come quelle del, degli studenti in questo caso. Eh, io eh, parlo solo brevemente un attimo di quella vicenda che secondo me racchiude un attimo questi, queste analisi che abbiamo fatto, poi passo ovviamente la parola ai nostri ospiti ed è lo spunto che ci fornisce, la, la vicenda di, di Tommaso Aniello D'Amalfi, Malfi, Masaniello, eh, che possiamo annoverare assolutamente fra i vinti, sia per la sua vicenda personale, che lo portò alla morte, eh, all'assassinio meglio, eh, ma anche per la storiografia eh, che ne è seguita, facendone nell'Ottocento un simbolo di quel romanticismo italiano e napoletano minore, al fine di offrire un contributo alla cultura risorgimentale del paese, quindi facendola sorgere al simbolo del trinomio patria, nazione e libertà, che è una vicenda emblematica di quel susseguirsi di rivolgimenti sociali che tende quasi sempre a travolgere i più deboli. Una serie di, di eventi imprevedibili eh, che porta a buttare questi personaggi nel mucchio, nel mucchio dei vinti. È facile capire come mai il mito di Basaniello divenne un simbolo eh, durante, i primi anni del, nel mille, durante la, la prima metà del 1800, perché è chiaro che i patrioti che combattevano per l'indipendenza, la libertà e l'unità nazionale, eh, il parallelo che si presentava loro tra spagnoli e dominatori austriaci eh, faceva assimilare la rivolta del 600 ai primi sentimenti risorgimentali in chiave antiborbonica, anche se... In realtà, a parte l'unità d'Italia, il paragone in parte fosse già all'epoca ardito, visto che il regno di Napoli non vedeva un'oppressione straniera diretta, e, essendo già stati scacciati dal sud nel 1734 gli austriaci. In realtà uno di questi miti, cioè la cacciata dello straniero dall'Italia, si fondava più che altro nella presenza... Degli austriaci nel, nel Lombardo Veneto, il sud era già in realtà territorio indipendente, adesso senza entrare poi nelle sfaccettature, che è chiaro che ci sono anche le sfaccettature. Oltretutto, questo di Masaniello è una vicenda che in pochi sanno, ma è storicamente eh, assodato, che fece presa la vicenda di Masaniello per significare anche la potenza di questa, di questa vicenda. Eh, portò la, la vicenda di Masaniello per vie traverse alla rivoluzione nazionale, alla lotta di liberazione dei belgi dall'oppressore straniera olandese, in questo caso. Eh, questo si, si deve tramite. Una, per due minuti a raccontare questa vicenda perché forse è interessante per chi non la conosce. Eh, nel 1830 a Bruxelles una rappresentazione della commedia La Muta di Portici di Daniel Hubert, eh, che vede protagonista proprio Masaniello, durante questa, questa rappresentazione il tenore, eh, infervorato insomma, dalla, dalla storia di Masaniello, eh, uscì con un moto spontaneo dal teatro, eh, venne seguito da tutti gli spettatori, fuori c'erano delle proteste operaie, si unirono e da lì fu la scintilla che poi sei mesi dopo portò, all'indipendenza del Belgio. E il mito di Masaniello fu così un megafono utile alla propaganda eh, per costruire l'unificazione anche del paese dell'Italia su miti eh, positivi. Eh, peccato appunto che dopo l'unità itali italiana, ben presto dopo averlo usato, la leggenda di Masaniello venne tradita e declinò velocemente perché divenne non solo non più utile ma anche da ma ma dannosa visto la costante deriva antimeridionale dello stato savoiarto. Noi pensiamo che dal brigantaggio... Loredana chiede la parola, no? Come? Ho visto Loredana che alzava la mano, no? Continuo. E quindi dal brigantaggio ai giorni nostri le discriminazioni antimeridionali hanno accompagnato il cammino del paese, eh, fino ad arrivare ai giorni nostri vediamo cosa sta succedendo con l'autonomia differenziata o con le quotidiane distrazioni dei fondi del PNR eh, teoricamente destinati al sud ne abbiamo parlato tante volte in questi incontri eh, Sud la questione meridionale è ancora aperta dopo eh, 160 anni di unità eh, del paese Masaniello quindi è tornato a essere solo un popolano napoletano, riescivendolo pazzo appunto da buttare semplicemente nel mucchio dei vinti, ormai senza gloria, e quando raramente appare viene presentato solo in funzione negativa, quasi come un pulcinella sconfitto. Io faccio così un piccolo passaggio, ricordo in questi dieci anni, dal 2011 al 2021, di consigliatura. De Magistris, anche voi ricorderete quante volte c'è stato questo sui giornali, TV, quante volte è stato chiamato Masaniello in termini eh, non positivi. Quindi Masaniello evidentemente mantiene ancora intatta la sua carica di pericolosità per il potere, con il suo mito di liberatore dall'oppressione, in quel caso spagnola, soprattutto perché è interessato oggi a mantenere lo status quo che vede il mezzogiorno esclusivamente come una colonia estrattiva. È un mito perdente, ma eh, non ancora del tutto perduto e quindi da infangare. Quindi, come per Verga, eh, anche sotto altre spoglie, anche in Masaniello, riecheggia in parte la sindrome di Vallavoglia, la costante vulnerabilità esistenziale rispetto a eventi imprevedibili. E come anche i tempi del quadro del quarto Stato di Polizia da Volpedo, questa vulnerabilità è distribuita in modo fortemente diseguale. Quindi, arrivando alla conclusione, diciamo che le opportunità si concentrano solo in un primo stato, questo purtroppo è una costante ormai nei secoli, mentre i rischi tendono sempre a concentrarsi nel quarto stato, che è quasi sempre privo di risorse sufficienti e con alte probabilità di rimanere intrappolato nella deprivazione e nella marginalità. Quindi ai nuovi vinti antichi e attuali del Sud non resta che cercare oggi un futuro verso l'estero, ma anche ieri, diciamo, no? visto che in Italia semplicemente non c'è e non c'è neanche nessuna volontà di progettarlo. Assistiamo, appunto, come dicevo in apertura, così a una pure semplice ma quasi compiaciuta, dissoluzione del paese verso il nulla, anche nella distruzione dei suoi miti fondanti, appunto come nel caso di Masaniello, o allargando la prospettiva, perché dicevo, l'analisi di questi aspetti forniscono infiniti spunti, quindi allargando la prospettiva anche nel caso dei beni comuni, che creano anch'essi uno strumento e un ponte tra passato e futuro, con la loro possibilità di trarre utilità dall'ambiente. E da un bene pubblico senza depauperarlo, e rispettandone la vocazione naturale come mezzo di difesa della cultura e dell'identità abitativa, al di là del ruolo storico che hanno svolto in passato di assicurare i mezzi di sussistenza materiale alle popolazioni locali, quindi un argine alla progressiva libera liberazione dai vincoli umani e territoriali che ha portato nel Tempio alla distruzione della memoria di un territorio privato di quel rapporto durevole tra società insediate e l'ambiente. Beni comuni infatti oggi sotto attacco diretto del governo in nome delle privatizzazioni che renderanno presto il paese da nord a sud come un riciclo di un paradosso insostenibile in un unico ed indistinto non luogo. Ecco, Io credo che oggi eh, queste analisi servano proprio perché secondo il mio punto di vista oggi siamo arrivati a, a questo e quindi, e quindi bisogna un attimo, come dicevo prima, anche prepararsi per resistere, controbattere e dotare il Sud di una rappresentanza perché oggi in larga parte, a mio avviso, il Sud è senza rappresentanza. Grazie. Grazie, grazie Natale. E adesso la parola ai nostri ospiti e noi vorremmo stare dentro l'ora, quindi vi chiedo anche di autogestirvi in modo che tutti quanti abbiano il tempo necessario, sufficiente per esporre le proprie eh, posizioni. Vedo che c'è collegato anche eh, Giovanni Russo Spena con noi che fa parte diciamo del parterre e quindi eh, do prima la parola però a Piero Bevilacqua. Grazie. Scusate, io dopo l'introduzione di, di Roberto mi sono sentito un po' spiazzato rispetto alle aspettative tematiche di questo forum, per, in parte raddrizzate ora da, dall'intervento di Natale Coccurese, di cui avevo letto l'articolo eh, su, Masa, su Masaniello, e siccome sono stato invitato a parlare dei vinti e degli sconfitti degli ultimi, io ho immaginato che noi dovessimo fare questa sera una riflessione di carattere storico e, e, e teorico, ehm, non diciamo, discutere delle condizioni degli ultimi eh, nel mezzogiorno di oggi, cosa su cui naturalmente mi posso eh, soffermare, quindi non lo so, eh, io avevo. Eh, come dire, preparato una scaletta ideale eh, di carattere eh, addirittura filosofico, ma molto, molto diciamo in sintesi, e eh, storica, eh, per eh, alcune considerazioni eh, che fondano poi la politica, la, la politica moderna. No? Eh, io partirei, se voi siete d'accordo, se non vi annoiate, da una riflessione di Walter Beniamin. Eh, è una pagina famosa eh, dedicata all'Angelus Novus di Paul Clay, eh, che è forse la riflessione più profonda eh, che il pensiero filosofico contemporaneo abbia fatto sugli ultimi dimestificando il concetto del progresso, no? che, eh, come dire, eh, eh, orienta la retorica, la retorica anche della sinistra, l'ha orientata eh, per, lungo, per lungo tempo. Allora, vi leggo questo brano. C'è un quadro di Clay che si intitola Angelus novus. Vi si trova un angelo che sembra in atto di allontanarsi da qualcosa su cui fisso lo sguardo. Agli occhi spalancati, la bocca aperta, le ali distese, l'angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato, dove ci appare una catena di eventi e gli vede una sola catastrofe, che accumula senza tregua rovine su rovine e le rovescia i suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e ricomporre l'infranto, ma una tempesta spira dal paradiso che si è impigliata nelle sue ali ed è così forte che egli non può più chiuderle. Questa tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro, a cui volge le spalle, mentre il cumulo delle rovine sale davanti a lui sino al cielo. Ciò che chiamiamo il progresso è questa tempesta. Allora, eh, Benjamin vede vede eh, quello che diciamo, i laudatori del, del progresso non vedono, cioè eh, che questo si realizza eh, a spese dei più deboli, che eh, l'avanzare della storia e l'avanzare anche diciamo eh, di miglioramento di condizioni di vita riguarda una parte della società e che c'è una larga un'altra parte più o meno larga che eh, subisce e che viene sconfitta, che, che fa da fertilizzante del, diciamo, del, benessere, del benessere degli altri. Allora, eh, questa, eh, questa premessa mi serve per ricordare un aspetto molto importante. Allora, gli ultimi eh, eh, a lungo eh, sono stati pensati come irriscattabili, come il risultato di una condizione naturale. Eh, per, per loro c'era solo la, il conforto religioso. Il cristianesimo no, ha offerto per millenni a, alla, a chi veniva sconfitto, agli emarginati, eh, a chi restava indietro. A chi non ce la faceva, eh, diciamo, a guadagnare una posizione eh, di, di vantaggio o comunque di sicurezza nella società offriva l'aldilà, offriva eh, questa, questa consolazione. Il, e quindi, diciamo, l'ingiustizia sociale... Eh, gli ultimi erano il risultato di rapporti, rapporti di classe, no? come poi mostrerà eh, Marx, come mostreranno nel manifesto dei comunisti Marx ed Engels. Mm, questa, eh, questa inferiorità era un fatto naturale. Il primo a eh, diciamo, rompere questa, questo quadro, no? secondo il quale eh, la disuguaglianza che lacerava la società fosse il frutto di una condizione irrimediabile, è stato, è stato Rousseau. jean jacques Rousseau nel 1755 pubblica il discorso sulle origini e, sulle e, la, e la realtà della disuguaglianza della, e i fondamenti della disuguaglianza tra gli uomini. Ecco, in questo, in questo testo Rousseau eh, eh, sostiene che la, la disuguaglianza e quindi l'esistenza dei poveri e degli emarginati non era responsabilità dei medesimi, eh, non era la viziosità eh, come sosteneva tanta pubblicistica del tempo de, di chi restava indietro, ma era il risultato di rapporti in, iniqui perché in natura, e naturalmente qui il quadro che delle condizioni naturali dipingeva Rousseau era abbastanza diciamo, ideologico: in natura gli uomini sono buoni, gli uomini sono comunque tutti uguali, e sono i rapporti sociali è la storia che poi ha cambiato diciamo, questa condizione di uguaglianza creando le gerarchie sociali che in quel, tempo, in quel tempo naturalmente confinavano gli ultimi ai, diciamo, ai, margini, ai margini del contesto sociale. Ecco, questa, questa rottura della naturalità delle, delle condizioni, delle condizioni sociali, è un grandissimo fatto nella storia della modernità, perché da allora nasce, nasce la possibilità che la politica cambi eh, le situazioni di fatto. Senza, senza questa rottura non è pensabile eh, l'intero eh, illuminismo, non è pensabile, non è pensabile la rivoluzione francese, eh, non è pensabile eh, la politica moderna dei partiti. E, e Oggi, se ci pensate, noi siamo regrediti di fatto a una sorta di condizione di naturalità. No? Qual è eh, l'incarnazione della, della natura eh, eh, diciamo, eh, incarnata appunto nel, nel dominio capitalista. Il mercato. È il mercato bellezza, no? è, il caso, è il caso di dire. Mm, ogni, eh, ogni meccanismo, diciamo, eh, della vita sociale è, è pensato anche dai partiti, da gran parte dei, dei partiti, come, eh, come immodificabile perché è frutto di un meccanismo quasi naturale che è il rapporto tra domanda e offerta che domina l'economia. Un, un rapporto che, come sapete, è, è uscito fuori dall'economia, ha invaso la politica, ha invaso la società, ha invaso la vita spirituale, ha invaso ogni angolo del vivente lo sta, e lo sta divorando e lo sta eh, distruggendo. Allora... Quindi noi ci, troviamo, noi ci troviamo oggi di fronte, eh, a, a, aggiungo alcune cose, alle, alle, alle riflessioni già amare che faceva eh, Natale Cucurese, ci troviamo eh, di fronte a un evidente eh, fenomeno, diciamo, epocale, eh, che è eh, la decadenza eh, radicale e profonda della politica. Eh, la politica ehm, eh, voi osservate i partiti i partiti sono ridotti ad agenzie di marketing elettorale mm, non vanno al di là di questo mm, eh, ma perché è accaduto? è accaduto perché gli stessi partiti da Clinton a Mitter da Mitterrand a Clinton e eh, anche da Lema eh, a Schroeder e così via hanno um, collegi eh, diciamo nefaste dagli effetti nefasti hanno ceduto quote ampissime di sovranità pubblica, di sovranità statale, appunto, al mercato, alle forze private. E noi siamo oggi al punto che il mercato, i poteri privati, le potenze private, quelle potenze che che lo Stato, secondo l'ideologia liberistica, doveva lasciare libere eh, di esercitare eh, la propria virtuosa eh, attività ehm, e, e dovevano essere in competizione. Queste, queste forze, queste forze eh, ormai diventate gigantesche, pensate no, ai colossi eh, dell'agroindustria dell o ai colossi high-tech. Ehm, oggi mettono in concorrenza gli Stati tra di loro, no? cioè eh, vedete gli stati che fanno a gara a chi concede agevolazioni fiscali alle, alle imprese, ai tech che, vengono, che vanno ad investire nel loro territorio perché portano lavoro cioè si è rovesciato interamente lo schema, lo schema neoliberista e le, i poteri privati mettono in concorrenza eh, gli stati allora mh, io però non voglio mh, Facendo questi, queste considerazioni, e non voglio neppure farla molto lunga, sfuggire, sfuggire a mh, qualche considerazione sul nostro mezzogiorno, visto, visto che poi mh, questo è un po' il fuoco territoriale della discussione. E io mh, mi soffermerei nel poco tempo che ho eh, su, per dire qualche parola sugli ultimi degli ultimi, e cioè gli immigrati gli e immigrati, soprattutto gli immigrati che lavorano in agricoltura e vedete intanto è un fenomeno, è un fenomeno mondiale io lo sto studiando da un, un po' di tempo e, e, è accaduto, è accaduto un, anche qui una trasformazione sociale profonda in Italia è visibilissima sono scomparsi i contadini, le famiglie contadine e infatti le aree interne sono sempre più spopolate. No, noi abbiamo il problema dei borghi, dei paesi, eh, dei piccoli centri che si spopolano e si spopolano perché eh, tutto intorno scompare l'economia agricola che le teneva in vita e li, e li giustificava. E, e tuttavia tuttavia eh, eh, aumenta aumenta la presenza bracciantile. Eh, I braccianti che sembravano scomparsi dalle nostre campagne, ritornano e non sono italiani, eh, sono eh, manodopera straniera, sono eh, operai dell'est, eh, eh, pakistani, africani, eh, eh, nordafricani o, o africani subsahariani, eh, eh, indiani, gli indiani, sapete, eh, questo vale soprattutto per l'Italia padana, tengono in piedi la zootecnia del nostro, eh, del nostro, del nostro paese. Allora, eh, mh, eh, qui sta eh, accadendo veramente un fenomeno che è quello dei primordi della rivoluzione industriale, perché mh, eh, arrivano molti, molti più... Eh, Operai, diciamo, molto più braccianti di quanto non ce ne sia bisogno e, diciamo, i, gli agricoltori, i proprietari delle aziende fanno leva su questa abbondanza di forza lavoro attraverso i caporali per abbassare ancora di più il, il, il salario e per rendere ancora più difficile diciamo no la possibilità di rivendicazione eh, da, parte, da parte di questa forza lavoro, eh, che la legge bossi fine, come sapete, eh, mette in condizioni di difficoltà, perché molti non hanno il permesso di soggiorno, molti eh, temono di essere espulsi e, e, di essere, e quindi sono sempre sotto ricatto, vivono in condizioni eh, estreme spesso. Eh, di grande degrado e ehm, vedete quanto sono coerenti i neoliberisti eh, questa, mh, questo, tipo, questo tipo di eh, schiavizzazione della forza lavoro è mh, a scapito eh, delle aziende agricole più piccole eh, perché non riescono eh, che vivono diciamo di lavoro familiare non riescono a tenere eh, bassi i, i costi eh, diciamo come le, le aziende che adoperano la manodopera schiavile e, e che hanno un, un, anche una maggiore economia di scala. E, mh, vedete, questo accade. Non, no, eh, è importante conoscere i meccanismi eh, dell'economia perversi dell'economia del nostro tempo. Questo accade eh, non no, per la pura malvagità degli imprenditori ag agricoli, no. Che ogni tanto ci mettono anche qualche, qualche cosa de, dell'oro in questo senso. Ma perché è l'intero sistema eh, agroalimentare che è dominato, eh, è dominato da... Eh, da quelli che possiamo chiamare i poteri selvaggi dell'economia contemporanea, perché a Monte ci sono le grandi società sementiere che vendono i concimi chimici, i diserbanti, i pesticidi, eccetera. A Valle ci sono le catene della distribuzione, le grandi catene della distribuzione, i supermercati, i quali strozzano eh, i, i, gli agricoltori impongono loro alla fine del, della nata agraria, al momento del raccolto, eh, impongono prezzi bassi, i pomodori, soprattutto i prodotti deperibili e costringono, costringono diciamo, gli agricoltori a vendere con pochissimi margini di guadagni, per cui gli agricoltori tendono a rifarsi sul lavoro schiavile, sul lavoro schiavile perché sono condizioni di, schia di schiavitù o di semi semischiavitù. Non, certo, non, anzi, è una schiavitù peggiore di quella dell'età dell classica del mondo romano perché lo schiavo era mantenuto dal suo padrone. Eh, questo non accade nelle campagne di Rosarno o, o, o nelle Uh, o, o in quelle della Puglia e così via. Quindi noi abbiamo uh, una, uh, una condizione appunto, come dicevo, di mh, sconfitta grave no? anche delle, della tradizione sindacale. Ma voi eh, eh, parlo alle persone che, hanno, che non sono troppo giovani. Eh, io ho sentito parlare di caporalato negli anni, negli anni 60, sentivo parlare di caralà Poi questa pa parola è scomparsa dal politico, perché i caporali sono scomparsi, oggi sono ritornati. È, è un rinculo della storia drammatico, Drammatico, che mostra, che mostra eh, quanto, eh, diciamo, eh, Ehm, sia indietreggiato l'intero movimento eh, operaio su questo, eh, su questo terreno e in generale. No? Eh, è una, una realtà eh, che naturalmente, è, a proposito di rappresentanza eh, di cui si parlava, è una realtà che ci deve far riflettere, io ehm, e finisco, io credo che casi di questo genere ci dovrebbero far riflettere sulla responsabilità che portiamo noi tutti, uomini diciamo, di sinistra, uomini che ci muoviamo per difendere chi rimane indietro, per difendere gli ultimi, no? ispirati da questa nobile e antica tradizione solidaristica, che fa anche parte eh, di una eh, grande parte della cultura progressista eh, del, eh, dell'Europa contemporanea. E cioè noi dovremmo, dovremmo riflettere sulla nostra responsabilità in questa questo restare divisi in questa eh, scarsa propensione a unificare le forze, eh, a, questa, mh, diciamo, a questo cedimento a coltivare piccoli eh, orticelli, piccole realtà. Eh, io credo che oggi lo sforzo, lo sforzo della, del volontariato e della militanza politica dovrebbe essere indirizzato alla ricucitura o alla cucitura ex novo delle relazioni tra chi fa attività politica, attività di volontariato, militanze culturali varie, eccetera. Cioè è un, tipo, è un tipo di attività che non facciamo. Ognuno di noi crede di fare cose utili, impegnandosi comprensibilmente nell'ambito che conosce, che, che frequenta, eh, in cui può dare un contributo. Non basta, eh, forse sarebbe il caso di, eh, anche di trascurarlo questo aspetto e di dedicarsi a una, alla ricogitura originale, perché i vecchi partiti non possiamo più ricostituirli, originale, eh, diciamo, utilizzando la rete, eh, di, mh, diciamo, di forza e di, soggetti, eh, di, di soggettività eh, politica in grado, in grado di eh, esprimere nuovi rapporti di forza, perché vedete eh, non basta la cultura, non basta la conoscenza bisogna riuscire a rovesciare i rapporti di forza che sono diventate drammaticamente asimmetrici tra mondo del lavoro e mondo eh, capitalistico tra, tra chi detiene i, i i mezzi di produzione per usare un vecchio e sempre attuale linguaggio marziano e chi mette a disposizione solo le proprie braccia. Spero di non essere uscito troppo fuori tema. Grazie. No, no, no, sei perfettamente in tema. E noi nel nostro piccolo per il lavoro di tessitura, è quello che cerchiamo di fare anche con il Laboratorio Sud, e e do subito la parola a Tullia che con noi ha fatto parte di questo percorso che ci ha portato anche alla pubblicazione di un libro, Lezioni Meridionali. Tullia. Buonasera, buonasera a tutte e tutti e grazie sempre del, degli impulsi e delle, delle cose che condividiamo e ricordavi appunto la nostra bellissima esperienza sul libro Lezioni Meridionali però oggi ho deciso di sorprendervi, <ride> di sorprendermi e di non, uh, eh, di non orientare la mia riflessione sulle tradizioni del mezzogiorno che come sapete è un po' la mia specialità e la, la passione che ha portato insomma a conoscerci perché eh, scambiando delle riflessioni con Loredana e sentendo veramente il presente incalzare alle calcagna ho pensato più utile a noi tutti farmi diciamo un'idea di quello che sta succedendo in Francia in questi giorni essendo un momento molto caldo per le rivolte sociali e un momento anche di riflessione ecco sulla questione dei vinti che come appunto avete ricordato tutti voi è sempre attuale il, il movimento francese che è super variegato e super articolato ha comunque eh, in questo momento ecco assurge un po' quello che diceva Natale eh, anche a simbolo no? contemporaneo anche un po' nell'immaginario in generale ma in questo momento speciale dopo le esperienze dei gilet gialli eccetera eccetera assurge un po' a, a simbolo della della rivolta e quindi penso che sia interessante uh, capire un poco quello che sta succedendo poi uh, nella realtà delle piazze e anche nella riflessione intorno a questo. Avrete visto sicuramente che uh, sabato uh, ci sono stati dei violentissimi scontri, cosa a cui noi che abitiamo a Parigi siamo ormai tristemente abituati perché appunto come vi dicevo prima uh, dall'inizio dell'esperienza dei gilet gialli c'è stata una diciamo una spinta fortemente repressiva del governo e quindi um, è diventato paradossale insomma già da prima della, della pandemia camminare per uh, per le vie eleganti di Parigi e, e scorgere insomma nel, nella strada di fianco blindati, polizia, lacrimogeni e quant'altro. Ovviamente questa mh, suddivisione degli spazi uh, cerca di essere superata dai manifestanti e venendo, <ride> scusate, venendo a sabato è, uh, è stata comunque uh, palese appunto la, la risposta Uh, repressiva e violenta del governo ci sono state delle immagini molto forti che sono state girate dai giornalisti e eh, quindi non da dei No Global, non so come vogliamo dirlo adesso, No Vax con la telecamera, come, come dobbiamo identificarli, sono i giornalisti di Tele France 1, che è Rai 1, insomma francese, che hanno immortalato un, un esponente delle forze dell'ordine che minacciava con una pistola un automobilista poiché la manifestazione di sabato eh, prevedeva l'arrivo del dei convogli della libertà, no? Il movimento che si è formato dopo le cose che sono successe in Canada. E quindi col sostegno dei, dei gile gialli e di altre realtà, perché poi rispetto al discorso che abbiamo intrapreso, anche questo ci dimostra il, il momento contemporaneo. Um, ci poniamo giustamente la, la questione del sud senza rappresentanza ma in questa globalizzazione diciamo della sconfitta eh, che sta avvenendo eh, di cui la Francia è soltanto appunto in questo momento lo specchio eh, ecco i movimenti di piazza dimostrano questa frammentazione perché ritroviamo allo stesso tempo fortunatamente tra virgolette non nello stesso corteo gli estremisti di destra e, eh, e gli estremisti di, di sinistra per quanto riguarda le forze politiche c'è da dire una cosa anche importante su questa questione della rappresentanza e come uh, diceva Pietro prima appunto la, la questione della cultura progressista c'è da dire che dall'interno del governo uh, francese la France insumise il partito di Mélenchon è l'unica forza che si sta spendendo uh, in solidarietà sugli scontri sulla questione al movimento dei gilet gialli e che si sta ponendo Innanzitutto la questione della deriva autoritaria uh, del, del governo di Macron, ma che si sta calando un po' nel contemporaneo, dando forse una spinta alla sinistra europea, prendendo appunto posizione anche mh, rispetto alla campagna presidenziale uh, che uh, si sta facendo per le, per le presidenziali di aprile, prendendo posizione, per esempio, sulla questione del PAS, dove la Francia insomma è chiaramente contraria e per l'abolizione. Attenzione. Questo non significa che Mélenchon è un Novax, eh, ma significa semplicemente che la riflessione politica su questa questione è più articolata. Eh, mm. Consiglio a chi voglia approfondire una filosofa contemporanea vivente, che è appunto sempre vicina al, alla Francia insoumise, che si chiama Barbara Stiegler, che ci spiega come la dividere. La, la, la situazione contemporanea conflittuale in VAX e Novax uccide il pensiero perché oggettivizza la questione nei termini di bene e male assoluto. Questo non è possibile e appunto la pratica lo dimostra: i movimenti sono variegati, c'è l'estrema sinistra, c'è l'estrema destra, contraria al pass, sono dalle Pen a Melechon passando per. Uh... Eric Zemmour che insomma avrete letto vuole costruire muri in Europa, vuole, vuole, insomma, vuole tante cose che ovviamente nessuno spera che si avverino mai, ma mh, questo dimostra un'unione del... Mh, del porsi la problematica da parte delle, delle minoranze e di coloro che ancora cercano di rappresentarle. Nel caso dell'estrema destra chiaramente il nostro malgrado, però la cosa va rilevata e anche nei termini della riflessione appunto sulla resistenza collettiva e sul, uh, sulla possibilità appunto di essere rappresentati intanto che cultura minoritaria questo riguarda e unifica in questa azione tutti quanti eh, i popoli e pone noi che facciamo parte di culture minoritarie come quelle del mezzogiorno in un punto di responsabilità secondo me perché avendo noi agito la condizione minoritaria così lungamente che ormai ci siamo abituati abbiamo le spalle larghe in questo momento abbiamo la responsabilità politica di carburare, di carburare questa esperienza e metterla al servizio di quanti eh, scoprono eh, attraverso questa situazione attuale i rapporti di forza eh, all'interno del capitalismo. Eh, voglio citare un uh, gruppo Dell'America Latina che durante gli incendi che hanno interessato negli anni scorsi la zona ha scritto una frase molto semplice: la, la dico in italiano spagnolo: insomma, tanto si capisce: il problema è il capitalismo. Il punto è questo: portare la nostra esperienza in quanto cultura minoritaria può essere uh, un punto di forza, anche perché ecco, uh, citare gli scontri di sabato serve sicuramente a darvi una lente sulla situazione francese, non scopriamo niente di nuovo, ve l'ho detto anche prima, però non crediamo che questo tipo di movimenti, almeno dall'analisi sicuramente parziale che posso fare uh, io, Uh, siano ecco abbiano in tasca la soluzione per uh, comprendere questa situazione questi sono diciamo uno sfogo di alcune pulsioni sociali uh, economiche che si stanno verificando nella società uh, ma chiaramente sono ritorno a citare Pietro senza una rappresentanza reale perché ovviamente po poi uh, dovremmo prolungare la nostra diretta per giorni se vogliamo immergerci sulla questione movimento dei gilet gialli violenze di piazza eccetera eccetera sto cercando di, di toccare tutto sommariamente per farvi capire cosa mi ha eh, diciamo agitato in questi giorni e, mh, e cosa mi ha mh, mi ha rimandato proprio come riflessione il vivere questa, mh, questa realtà anche se io ci tengo a precisare che non ho partecipato al, al corteo per una precisa scelta che non è qui interessante discutere ma ho parlato veramente con attivisti eh, cercando di stare insomma con la mente aperta di tutte le, le fazioni politiche perché volevo veramente comprendere come uh, questo fronte dei vinti che viene appunto semplificato nell'idea del Novax o dei movimenti Novax si sta costituendo sempre una grande responsabilità da parte dei media e ormai appunto nella pandemia ce lo ripetiamo fino a a non sapere manco più che lo stiamo uh, dicendo, però uh, nel, insomma, nel raccogliere le idee per, prepararvi, uh, per prepararmi a questo incontro con voi ho notato che uh, come la stampa francese e anche la stampa italiana, quindi permettetemi la stampa europea, si avvale di questa semplificazione e quindi credo che a questo punto sta a noi attivisti um, persone normali qualunque come al solito portare le nostre riflessioni che anche se sono piccole e non sono certo a livello appunto dei filosofi o degli analisti politici possono però uh, coinvolgere e cercare di mettere un freno a questa situazione che vi assicuro appunto vista da qui è abbastanza inquietante anche perché noi ci troviamo appunto come paese in attesa delle presidenziali e quindi c'è questo clima di... Uh, aspettarsi chissà, uh, chissà cosa che uh, complica un po' le cose e ci rende anche più emotivi sicuramente uh, nella valutazione. Sta di fatto comunque che viviamo appunto un momento talmente intenso uh, da non riuscire ad ignorare uh, le perplessità, e le riflessioni che questa, che questa situazione ci può ci può generare e, e per questo insomma capirete se um, oggi nonostante in principio avessi preparato una disquisizione sui simboli di carnevale e su come la cultura minoritaria subisca una mistificazione anche nel, nei rituali di festa ho preferito veramente dare spazio a questa riflessione perché credo um, che sia importante condividerla e mi sento motivata anche da alcune figure appunto del della France Insoumise che mi hanno ispirato tra tutte Marion Aubry, che è una eurodeputata che ha avuto il coraggio insomma di intervenire a Strasburgo con uh, presidente Macron a pochissimo distanza e di insomma uh, tutte le istanze femministe e uh, in generale dei vinti, uh, che in questo momento sono sicuramente importanti e che non possono essere ignorate da forze politiche che, uh, come diceva qualcuno di voi, uh, tendono appunto a... Um, trattare la politica come un affare di marketing in maniera talmente evidente che ormai non c'è neanche il più il dubbio. Quindi io parlando con queste persone, scoprendo, insomma, guardando un po' meglio la realtà che mi circonda e per questo ringrazio il Lab Sud perché è veramente un'officina di idee e mette in circolo uh, le impulsi appunto le proprio le, le, le, le, le questioni eh, mi sono appunto resa conto di di tutte queste cose le ho volute condividere con voi e ribadisco che a fronte di tutta questa complessità per me il problema resta il capitalismo e eh, voi mi direte che scoperta però mi sento veramente di dirvelo così perché questo sento grazie grazie grazie a te eh, condividiamo veramente l'idea che insomma, bisogna uscire dal gioco della, della propaganda, quella di, di separare Bax contro Novax eh, nella definizione delle, delle forze in campo. In, ritornando diciamo, alle parole di Piero, eh, la lotta di classe mi sembra ancora un elemento Cruciale per la lettura dei processi sociali. E volevo anche dare la parola così a Sergio Marotta. Bene, grazie, grazie Roberto. Siamo arrivati alle, alle, alle 7:10. Non so se quindi... eh, andiamo avanti, And andiamo avanti. avanti. Eh, quindi tu fermami quando io, come dire, se vado troppo in là ti autorizzo fin d'ora. Eh, no, perché anch'io mi sono un po', come dire, mi sono trovato un po' spiazzato, perché volevo ringraziare Natale Cucurese ovviamente per questo invito, perché lui, devo questo invito proprio a, a un mio articolo sull'attuale sull configurazione del capitalismo che nasceva dalla lettura del libro di Emiliano Brancaccio, però vorrei, come dire, ritornare a qualche spunto... Eh, che mi faceva come dire, eh, venire in mente il professor Bevilacqua che citava, Bevilacqua che citava Rousseau. E allora, eh, citando Rousseau e eh, il discorso sull'origine dell'ineguaglianza tra gli uomini, io mi sono ricordato, però non ce l'avevo portata di mano, ma l'inizio della seconda parte del discorso, famosissimo inizio della seconda parte del discorso, dove... Si dice che il primo che ha recintato un terreno eh, e ha trovato persone così ingenue da credere che quel terreno fosse suo, quello fu il vero fondatore della società civile, dice Rousseau. Ma io vorrei insistere su, e riprendere da Rousseau il problema degli ingenui, perché gli ingenui siamo noi, gli ingenui sono i vinti. Gli ingegni sono i vinti del mezzogiorno e non solo del mezzogiorno. Gli ingegni sono quelli che hanno creduto come dire, nelle, regole del, quindi, nelle regole della libertà, ci cioè, hanno creduto sul serio, probabilmente diceva bene Piero Bevilacco, cioè dalla rivoluzione francese c'è stata effettivamente una spinta che è durata due secoli verso la realizzazione di un'eguaglianza sostanziale che è durata fino alle Costituzioni del Secondo Dopoguerra, e quindi la Costituzione italiana del Secondo Dopoguerra, del 48, è ancora una Costituzione che vuole realizzare l'uguaglianza materiale perché vuole andare al di là della condizione di naturale diseguaglianza che è data, voglio dire, dalla contingenza storica che i rapporti di forza all'interno della società siano, come dire, dei rapporti di diseguaglianza. Questo mi pare che, eh, come dire, non vorrei entrare troppo nel, nel... ma mi pare che sia un dato acquisito, nel senso che questo sia i filosofi, sia i sociologi, sia, diciamo, eh, come dire, tutti gli studiosi, questo dato lo, lo, lo hanno in qualche modo recepito, cioè nel, in natura c'è una uh, forma di diseguaglianza nelle condizioni materiali. Ora noi questa condizione di diseguaglianza dobbiamo combattere, dobbiamo riprendere l'idea che aveva avuto l'illuminismo uh, uh, l'illuminismo della rivoluzione francese e dobbiamo riprenderla in un modo che, sia, che possa diventare egemonico così come ha fatto il capitale a partire dagli anni 70 perché come dire noi non dobbiamo essere ingenui o continuare a essere ingenui perché eh, smontare eh, la costruzione che era stata fatta con un sacco di errori per carità ma smontare l'equilibrio del welfare la costruzione del welfare uh, statuale uh, del, dei 30 anni dopo i famosi trenta gloriosi, ma questa perché è potuto succedere questo? Io non vorrei essere, diciamo, non vorrei l'oggetto lo lì come un momento di, eh, come dire, la sinistra è stata molto ingenua, è stata molto debole, è stata debolissima. Cioè, come dire, Qui la, la, il capitale ci ha messo, ci ha messo molti anni, dire, per diventare egemonico, nel senso che eh, il capitale era ampiamente minoritario da un punto di vista eh, teorico. Voglio dire, Fonayek negli anni 40 del Novecento era ampiamente minoritario, eppure è riuscito a diventare egemonico negli anni 70. Ci hanno messo 30 anni, ma si sono organizzati, e si sono organizzati benissimo. La sinistra era completamente spappolata, voglio dire, nel senso, da un punto di vista teorico, non è che ha posto questa resistenza. Eh, certo, era impegnata nella costruzione dei diritti, questo sì, e, e, e, e le, grandi, le grandi leggi, come dire, a tutela dei lavoratori, a tutela de, eh, lo statuto dei lavoratori degli anni 70, una grande conquista dei lavoratori, una grande conquista dei diseguali, una grande conquista dei vinti dei lavoratori ma anche il sistema sanitario nazionale era una grande conquista dei vinti. Anche eh, il sistema dell'economia mista, non dell'intervento dello Stato nell'economia, ma dell'economia mista, il monopolio dell'energia dell elettrica. Si discute tanto di questa roba delle bollette, ma nessuno si ricorda che eh, la nazionalizzazione dell'energia elettrica è stata eh, il risultato del centro-sinistra nel 1962-63. E, e quindi, praticamente, e il monopolio dell'energia elettrica è stato una cosa di, di grande progresso. Addirittura è stata allora chiesta addirittura dagli industriali, non dalle famiglie. Così come oggi gli industriali vogliono l'intervento dello Stato per diminuire l'ammontare delle, delle bollette, perché ovviamente ci hanno un problema e quindi vogliono l'intervento dello Stato. Ma nessuno dice che il, è sì, l'aumento del gas, eccetera, ma l'introduzione del libero mercato in settori dove, eh, dove il libero mercato non c'era, e c'era il monopolio, perché come dire, nei mercati eh, di monopolio naturale, i monopolio è meglio che stanno in mani pubbliche piuttosto che in mani private. Ma per non farla troppo lunga, come dire, noi purtroppo eh, lo dico a me stesso ma la resistenza torno su questo punto perché mi interessa il, cioè i vinti i nuovi vinti sono gli ingenui che ancora una volta credono che eh, con il mercato e con la concorrenza noi andiamo ad uscire da questa situazione e mi spiego la, diciamo, la, litania del mercato e della concorrenza è una litania vecchia che nasce, eh, che nasce, come dire, negli anni 70 ed è sempre la stessa. Il neoliberismo non è una cosa nuova, è una cosa, ma se voi prendete, che ne so, ma se prendete qualche, qualche articolo di qualche economista, uh, ma se prendete l'articolo di Federico Caffè, che è degli anni 80, la solitudine del riformista, in quell'articolo, che è un articolo strafamoso, e praticamente dice, ma queste litanie vecchie dei mercadisti, del libero mercato, sono cose vecchie. Allora noi ancora stiamo in una uh, mentalità, Polani la chiamava, Carlo Polani la chiamava, lo, la nostra obsoleta mentalità di mercato. In un articolo del 1947 Polani non dice l'obsoleta mentalità del mercato dei neoliberisti. Siamo noi, tutti noi, che ci abbiamo in testa la nostra obsoleta mentalità di mercato. Ora Polani, come sapete, nasce come dico, me, economista ungherese, eh, sì, ma diciamo cerca di leggere. Marx e di adeguarlo ai suoi tempi. E qual era la lettura di Marx? Adesso non voglio tirarmi le critiche. Di... La lettura di Marx era, attenzione, perché se noi consideriamo che l'unica, che la struttura di fondo della società è la struttura economica, e se continuiamo a pensare a questo, allora e purtroppo siamo, come dire, giocati, nel senso che l'economia, come diceva giustamente Piero Perilacqua, prenderà tutto, tutto tutta la sfera del, della vita e la distruggerà, come sta facendo. Come sta facendo. Allora noi dobbiamo pensare, e Polani perché dice questo? Perché dice, noi dobbiamo riportare l'economia nel suo giusto posto che non è il centro della vita, ma è una parte, voglio dire, secondaria dell'organizzazione dell sociale. Questo Polani lo dice con forza e finché noi staremo nell'obsoleta, nella nostra, quindi non solo nella loro, ma nella nostra obsoleta mentalità di mercato, noi non ne usciamo. Allora, come come fare? Tornando al mezzogiorno. Noi praticamente siamo di fronte, non siamo di fronte a nessun cambiamento, a nessuna evoluzione. C'è stato il Covid, sono stati due anni di Covid. Come dire, il pensiero di superare il mercato e la concorrenza è durato lo spazio di un mattino. Poi siamo tornati al DDL Concorrenza siamo tornati alla concorrenza che aiuta l'uguaglianza sociale, perché se voi vi leggete, diciamo, semplicemente le parole introduttive del PNR, come dire, rimanete, come dire, ma questo potrebbe essere stato scritto negli anni Ottanta o nel 2000, 40 anni fa, è la stessa identica cosa. Ai tempi di Federico Caffè si poteva scrivere la stessa cosa, identica. E, e allora qua una domanda ce la dobbiamo fare. Noi dobbiamo, diciamo, è venuto il momento di proporre, una, di elaborare un'alternativa seria, altrimenti non ne usciamo in nessun modo, non ne usciamo in nessun modo. Nel mezzogiorno ancora di più, perché i vinti del mezzogiorno quali sono? Sì, Natale ricordava i vinti, come Masagnello fu messo, è stato messo tra i vinti, io vorrei aggiungere quelli del 99 sono stati messi tra i vinti. Sì, perché quelli erano intellettuali, erano intellettuali, ma non erano intellettuali, sono intellettuali che hanno rinunciato a qualche cosa. Francesco Mario Pagano eh, era sì di origine borghese, ma era un provinciale, era un... veniva da Brienza, però era il primo avvocato e il primo avvocato penalista del regno, poteva guadagnare quello che voleva lui facendo l'avvocato penalista. Era noto in Europa, i suoi manuali di, di, di diritto criminale di Pagano e i saggi politici di Pagano erano stati tradotti in tedesco. Domenico Cirillo, il primo, era un intellettuale, sì, pure lui era un intellettuale, era il primo botanico d'Italia, il primo botanico d'Europa. Ha rinunciato a qualche cosa e, e, e ha, ha rinunciato a una carriera di Allori e di, e di Gloria, per dedicarsi alla, alla cosa pubblica. Masaniello era di estrazione popolare, era un vinto, era un'estrazione popolare, ma dietro di lui c'era un intellettuale natale, c'era Giulio Genu Genuino, però, e allora lui fa una brutta fine. Lui però capisce, in quegli anni diventa, cioè appre purtroppo apprende cioè, purtroppo, che fortuna apprende, ma, come dire, apprende, ma io, come dire, sono anche un lettore di Elena Ferrante, adesso sto, sto un po', visto che, e se voi avete visto la, la, la fiction televisiva, che in realtà non rende, ma il discorso che fa l'amica la, la, geniale, l'operaia, nella sezione comunista, nella sezione comunista che cosa potete apprendere voi da noi che siamo operai che lavoriamo con le mani ci spacchiamo le mani nella carne e lei lavorava in un salumificio che cosa potete imparare da noi e diceva i ragazzi borghesi della sezione del partito comunista gli intellettuali borghesi e quella era negli anni 60 a napoli e e che cosa potete imparare dalla classe operaia allora voglio dire, e qui eh, come, dire, come facciamo a superare la diseguaglianza? Noi ormai, secondo me, i dati, ecco, non, noi ormai i dati ce li abbiamo tutti. I dati ce li abbiamo tutti, i dati sulla diseguaglianza ce li abbiamo. Gli studi di Pichetti sono chiarissimi su questo, sono studi, sono serie storiche. C'è cioè, una massa di dati ormai enorme. Eh, cioè, ci cioè, sono le, le future generazioni che, che dovranno, che dovranno ahimì, pagare i debiti i nostri, quelli dei nostri genitori. I dati ce li abbiamo tutti. Cioè, io penso che sia venuto il momento di tornare, come dire, a un'organizzazione seria. Eh, Piero Bevilacco dice: i vecchi partiti non nasceranno. Non nasceranno, certo non nasceranno più su quelle basi delle vecchie ideologie, forse non nasceranno più e non c'è la possibilità che nascono più, ma è una forma di riorganizzazione noi la dobbiamo mettere insieme, cioè un nuovo tessuto che sia un'alternativa eh, un a questa idea Uh, questa idea folle del mercato e della concorrenza perché che la concorrenza non vada da nessuna parte, ormai lo sanno tutti: lo sanno i primi a sapere lo sono i capitalisti, allora lo sanno perché non vanno da nessuna parte. Una concentrazione di denaro così forte nelle mani di poche persone non va da nessuna parte. Perché una cosa è che il governo degli Stati Uniti faceva organizzava, che ne so, la spedizione sulla Luna, ma era una. Il governo degli stati uniti che aveva la disponibilità finanziaria per organizzare l'allunaggio negli anni 60. dalla fiscalità generale veniva l'idea che uno stato potesse eh, disporre di una tale ricchezza da poter conquistare la luna oggi invece è un è un, è un capitalista arrivato che ha una tale concentrazione di ricchezza paragonabile a quello dello stato degli stati uniti negli anni sessanta e quindi lui elabora che cosa può elaborare se non se non può più elaborare non può più investire nel suo business perché già guadagna i, miliardi di dollari miliardi di, di stramiliardi che cosa può immaginare di conquistare lo spazio così come faceva né più né che il governo degli stati uniti quando c'era la concentrazione delle ricchezze nelle mani pubbliche. E allora? Allora io, come dire, io sono un vecchio statalista perché sono stato educato all'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, quindi sono stato educato all'idea che lo Stato non sia, come dire, lo Stato non è soltanto dei capitalisti. Lo Stato noi possiamo anche prenderci. Se non vi piace la parola Stato, non vi piace più, usiamo la parola istituzione. Roberto Esposito, filosofo napoletano, ha scritto un bellissimo libro sull'istituzione e sul uh, potere istituente. Cioè noi dobbiamo istituire qualche cosa, significa strutturare qualcosa di collettivo, di comune. E in questo modo possiamo uscire. Se non ci piace lo Stato, perché lo Stato l'abbiamo buttato come dire, l'abbiamo buttato noi quindi, eh, quelli che non ci hanno mai creduto eh, perché quello perché lo stato si sarebbe si doveva estinguere ma allora si estingue lo stato e che cosa c'è al posto dello stato che cosa c'è noi, noi tutti qui no, chi più chi meno noi siamo figli dello stato sociale degli anni dei, dei degli anni 70, degli anni 60, degli anni... Siamo figli dello Stato sociale. Siamo gli ultimi residui dello Stato sociale. E andiamo incontro a un'organizzazione sociale che non conosciamo. Questa organizzazione sociale può lottare contro la diseguaglianza? Non lo so. Questo... <ride> Vi lascio questa domanda. Però, credi, secondo me questo è il punto cruciale. Perché noi, come dire, io stamattina leggevo quest'ultimo documento, non so se l'avete visto questo documento, l'ottavo rapporto sulla coesione sociale, che è un documento ufficiale della Commissione Europea. Sono 300 pagine in inglese, quindi nessuno l'ha letto, perché ormai nessuno legge più niente. Io faccio uno sforzo di leggere in inglese, anche se... ma è allucinante, è allucinante. Quello che dice il Mezzogiorno d'Italia è veramente allucinante, ma... È una cosa incredibile, ce lo devono dire, la Commissione Europea ce lo deve dire. In, in mezzogiorno Italia il Mezzogiorno d'Italia è la regione europea dove c'è la più bassa fiducia nelle istituzioni di tutta l'Europa. Tutta l'Europa, lo dice la Commissione Europea, l'ottavo rapporto sulla coesione. È la più vasta regione europea dove ci sta, come dire è la più depressa d'Europa, perché lo sapete, diciamo, la zona retrata di 20 milioni di persone. Il nostro governo non è in grado di organizzare un PNR, come dire, destinato al mezzogiorno, come ci dà l'indicazione che ci dà l'Europa. E chi sono quelli che, che non organizzano? Sono quelli del Nord. Ma è possibile una cosa del genere? Ma è possibile... Un... È possibile che un governo, ma è possibile che Confindustria Lombarda non capisci una cosa così elementare? Confindustria Lombarda, Confindustria dell'Emilia eh, dell Romagna, ma è possibile una cosa del genere? Ma si leggesse il rapporto sulla coesione che è uscito, è uscito io credo sia uscito 3 o quattro giorni fa, ma se non andassero a leggere, ma che dobbiamo sperare che, che, che, che sia qualcuno da, che da Berlino o da, da, da Bruxelles... Comincia, ci insegna queste cose. E noi meridionali la classe dirigente del Sud, che cosa fa? Fa un tradimento sistematico, perché sono 150 anni di tradimento sistematico delle classi dirigenti e delle classi politiche del Mezzogiorno d'Italia che preferiscono, come dire, governare un Sud sottosviluppato e non fare un serio programma di sviluppo del Mezzogiorno. Magari prima questo poteva trovare una giustificazione nella mancanza dei dati economici, ma adesso non trova più nessuna giustificazione, perché i dati ci sono tutti. Se vedete nel rapporto per la coesione, l'ha pubblicata Marco Esposito l'altro giorno come anteprima, la fotografia che c'è sulle linee della TAB, del treno alta velocità, una fotografia che grida vendetta davanti, a, a, a, davanti al mondo, perché per in Italia... Il treno a alta velocità è sviluppato da Roma in su. In Spagna le regioni più arredate sono state invece recuperate, per esempio la Galizia è stata recuperata attraverso una, un sistema di, eh, come dire, di investimenti eh, ferroviari. Allora come usciamo da questa diseguaglianza? Usciamo se finalmente torniamo alla serietà dell'esistenza. Alla, e la serietà della resistenza non significa fare dei bandi, eh, scusate se mi prendo due minuti ancora, perché l'ha scritto Viesti sul mattino di oggi, non so se qualcuno l'ha letto. Questi bandi sono tutti sbagliati, sono tutti sbagliati. Sono sbagliati perché non sanno calcolare il 40% al Sud e non lo sanno fare. Sono sbagliati perché il Sud non è in grado di investire questi soldi, perché già non è in grado di investire i fondi ordinari dell'intervento dei fondi europei non è in grado perché le pubbliche amministrazioni non hanno i dipendenti e non hanno i dirigenti e non hanno i tecnici per organizzare dei piani di investimento fatti seriamente lo sanno tutti lo sa il ministero lo sa il governo lo sa l'europa lo sanno tutti e nessuno fa niente allora io dico io proprio sono contrario proprio alla logica del bando nel senso che secondo me la programmazione politica va fatta senza bandi, va fatta considerando quanti sono i posti negli asili nido necessari a Reggio Calabria, a Potenza, a Matera, non equiparando con quello che ci sta a Modena no? o a Mantova o a Brescia. Quanti sono i posti necessari nel Mezzogiorno d'Italia e poi si fanno degli investimenti conseguenti senza mettere a fare questi bandi? che ci costringono a una burocrazia in, impossibile che noi non siamo in grado in nessun modo di realizzare allora facciamo, i, facciamo degli investimenti seri di programmazione, di pianificazione economica seria che favorisce, che finisce per, come dire, favorire anche il, il, il nord del paese dove ci sono le imprese facciamolo seriamente, la logica dei bandi, della concorrenza distruggerà completamente, continuerà a distruggere il mezzogiorno e... Arrivederci, chiedo scusa soprattutto a Loredana, ma sta arrivando, stanno arrivando ospiti, vi saluto. Va bene, scusa. allora io mi lascio. Scusa, <ride> Grazie. Grazie, Piano, Salute. grazie. Uh, Ciao, Piano, grazie. Trasso, grazie. Eh, e chiudo, vi invito a leggere... Spero che ci sia un'edizione italiana del dell'ottavo rapporto sulla coesione perché così veramente come dire, possiamo andare definitivamente, uh, uh, possiamo diventare veramente folli. Perché se ce lo dicono persino quelli della Commissione Europea, non vedo perché noi, noi meridionali non dobbiamo prendere come dire, a due, il coraggio a due mani e, e farci finalmente rappresentare da una classe di vincenti a una classe politica che dica facciamo quello che è giusto fare per il mezzogiorno eh, e per le aree depresse, per, per arrivare almeno a, come dire, a realizzare una parte di uguaglianza sostanziale. Grazie. Scusate grazie. Che mi sono peso grazie, grazie veramente. La centralità dello Stato anch'io la condivido. E do la parola a Giovanni prima di dare l'ultimo commento a Loredana. Vi chiedo, siamo già fuori tempo, però vi chiedo di, di essere concisi. Giovanni, devi aprire il microfono. Eccoci. Mi senti? Sì, adesso sì grazie Roberto eh, grazie per avermi invitato a questa discussione veramente molto bella e molto interessante io sono molto d'accordo Giovanni perdonami, hai spento la telecamera sì. eh, aspetta che mi... c'è un problema di connessione aspetta eh. aspetta eh ti sentiamo Giovanni se hai problemi ti sentiamo bene almeno... sì aspetta Aspetta che tento, tento di riaccendere. Ciao, ecco. Valeria. Mi sentite? Sì. vedete, mi sentite? Sì. Bene, dicevo, sono splendida la discussione, dovremmo continuarla. Io sono molto d'accordo con quel che hanno detto Tullia, eh, Piero, bevi l'acqua. Mm, quello che ora diceva Sergio Marotta, eh, che mi trova completamente d'accordo, tra l'altro, Sto anch'io recensendo in questo momento il libro del mio amico Emiliano Brancaccio sulla democrazia sotto assedio e quindi il significato appunto del nuovo capitalismo oligarchico, come lo chiama Emiliano. Che è molto, molto interessante. E visto che, comunque, molto è stato detto, l'ora è tarda, e in ogni caso, noi, come Laboratorio Sud, anche presentando continuamente questi giorni lezioni meridionali, il testo che Loredana ha marino eh, ha ben coordinato, quindi abbiamo già tracciato in lezioni meridionali alcuni dati dell'attualità, attualità che venivano riprese molto bene in maniera condivisa da me, da Sergio Marotta, eh, poco fa, temi fondamentali e a questo punto allora mi, mi soffermo esclusivamente su un tema di questo incontro i vinti appunto che mi induce a, come dire, a ricercare brevemente una radice storica del perché eh, noi meridionali siamo, siamo vinti cioè il sud di oggi l'abbiamo descritto e eh, lottiamo dentro e contro il sud di oggi allora il sud di ieri allora io mi soffermo su un punto eh, una triade Uh, unità d'Italia, risorgimento, questione meridionale, che mi sembra un punto che è giusto riprendere in questo momento. Dopo il risorgimento eh, le molte Italia divennero una, poi, poi però, e questo è il punto, subito dopo diventarono due e lì nacquero, credo che Marotta sarà d'accordo con me, lì nacquero, anzi crebbero con una nuova radicalità eh, le disuguaglianze. Eh, come ci racconta lo storico, anche lui, delle nostre terre, eh, Luigi Mascilli Mignorini, eh, il patriota eh, Nicola Marselli, eh, convinto quando Garibaldi entra a Napoli, venti eh, anni più tardi eh, segue invece spaesato il funerale di Francesco De Santis. Quel giorno pioveva eh, come pioveva nel giorno d'ottobre in cui appunto nel, nel 1860 eh, i cittadini dell'antico regno di Napoli erano stati chiamati a decidere sull'unione alla monarchia di Vittorio Emanuele in verità non una unione ma appunto esattamente una annessione scompariva cioè la speranza che aveva accompagnato un'intera generazione questo è importante perché il Mezzogiorno d'Italia, i soggetti sociali del Mezzogiorno d'Italia, intellettuali ma anche, ma anche contadini, braccianti, disoccupati, hanno partecipato, ciò che non si dice mai viene sta è stato rimosso successivamente, hanno partecipato in maniera molto attiva ai moti sorgimentali. che qui sono stati sul serio un motto eh, di popolo, quindi la speranza che ha accompagnato un'intera generazione. Eh, il patrimonio quindi risorgimentale, forte, sociale anche nel mezzogiorno unitario, ormai diventava muto. Ed era tempo infatti di aspri bilanci. Eh, facciamo parlare la forza dei numeri per brevità. Eh, la Svimez, eh, nel suo sempre splendido lavoro, ci ha offerto anche su questo punto delle statistiche preziose. Al momento dell'unificazione, non dimentichiamolo. Il nord e il sud, in termini sia di reddito sia di capacità produttive, non presentavano fra loro, come dire, delle differenze eh, significative. Eh, in pochi anni, però, l'appuntamento della rivoluzione industriale, e eh, questo è il tema, produsse l'accentuazione di differenziali forti, per cui eh, il nord rispetto al dato di partenza crebbe in misura assai maggiore, si parla, alcuni soli, parlano di 16 volte almeno, rispetto a, a quanto abbia fatto il Sud, cioè 10 volte, dicono alcuni economisti. Cioè nacque con l'unità, insomma, un vasto e complesso paese. E lì nacque anche la grande questione dello Stato unitario dell'occasione dell mancata per virgolette, o tradita eh, sto pensando è inutile ricordarlo qui ma insomma lo acceno soltanto sto pensando ai sentimenti amari di Benedetto Croce sto pensando a Carlo Levi di, di Cristo si è fermato a tempo eh, straordinario libro alle accorte e forti poetiche tra l'altro corali del, me del mezzogiorno contadino. Eh, c'era un divario di alfabetizzazione di molto forte fra le varie parti del paese, la notte ricordavo poco fa il tab, eh, ma c'era un divario eh, già allora fra le infrastrutture, strade, ferrovie molto molto forte e soprattutto ci parlano questi testi ed è il punto centrale del diverso destino eh, delle comunità locali su cui la, la modernità del processo risorgimentale irrompe con assai diseguale misura, per le diversità anche, vorrei dire, culturali eh, ed antropologiche, che è un punto che non dobbiamo appunto eh, sottovalutare. Perciò è fondamentale, lo abbiamo fatto anche in lezioni meridionali, eh, perciò è fondamentale la rilettura delle riflessioni grammesciane, L'indagine di Gramsci infatti mette a tema, come dire, alcuni nodi problematici da lui ritenuti fondamentali per comprendere l'esito moderato appunto del modo risorgimentale. Eh, Donatello Santarone, che insegna qui, qui all'università di cui ho fatto parte, ehm, ha scritto una recensione eh, che condivido molto alla riproposta. Antologia delle riflessioni gramesciane su risorgimento e l'unità d'Italia, quello pubblicato da Donzelli, probabilmente lo ricorderete. Santarone ricorda due grandi temi della riflessione gramesciana. Innanzitutto la rivoluzione passiva, cioè la rivoluzione senza rivoluzione, che Gramsci appunto riprendeva, riprendeva da Vincenzo Cuoco, non a caso. Per estenderla ai paesi che conobbero la modernizzazione senza una rivoluzione politica di tipo radicale giacobino. Da qui nacque l'egemonia del partito moderato, diciamo, di Cavour, eh, anche di fronte all'elitismo del partito d'azione. No? Non ho quel tempo di approfondire, se non per titoli: incapace di parlare. Ai giovani, ai proletari incapace di egemonia e di realizzazioni effettive ed attuali, appunto, come scrisse appunto Gramsci. E Gramsci scrive di dedurre il concetto di rivoluzione passiva in modo critico da, da due principi: eh, due principi, tra l'altro, marxiani, eh, di scienza politica, che nessuna formazione sociale scompare questo mi sembra importantissimo anche per il mezzogiorno d'oggi, nessuna formazione sociale scompare fino a quando le forze produttive che si sono sviluppate in essa trovano ancora posto per un loro ulteriore movimento progressivo. In secondo luogo che la società non si pone compiti per la cui soluzione non siano state già scovate, trovate, le condizioni necessarie. Rivoluzione passiva, dunque, che riguarda il mezzogiorno. E il secondo grande tratto che non possiamo dimenticare nelle radici storiche dell'ineguaglianza, il secondo tratto costitutivo di questa diseguaglianza, è il trasformismo. Il trasformismo, come lo chiama Gramsci con forza, del ceto politico italiano post-unitario. Gramsci disegna una vera e propria egemonia della classe politica conservatrice moderata che coopta di volta in volta singole personalità, gruppi, ma anche dal 1900 in poi intere frazioni politiche democratiche. Da lì nasce poi, dico fra parentesi, la borghesia mafiosa. Sto pensando anche eh, agli studi eh, di Santino, agli studi che abbiamo fatto come osservatorio. Eh, contro le mafie, con impastato, eccetera, e che è un punto fondamentale che viene troppo spesso dimenticato nel momento in cui si parla di diseguaglianza al Sud. Quindi rivoluzione passiva e trasformismo ci parlano, mutatis mutandis ovviamente, anche della questione meridionale oggi. D'altro canto i movimenti federalisti e autonomisti del Sud che non dobbiamo dimenticare, perché furono anche parte importante del risorgimento democratico del Mezzogiorno, e sono naufragati, sono naufragati nella strumentalizzazione, lo ricordava anche Piero, sono naufragati nella strumentalizzazione dei gruppi di potere e nel dominio dei settori borghesi, mh, approdando a forme di autonomia statutaria ascare, permettetemi di dire, ascare eh, in cambio della soggezione politico economica allo Stato centrale. Beh, il federalismo eh, è una pratica e eh, non solo una forma giuridica come ci, ha ben, come ci ha insegnato Silvio Trentin nella sua splendida elaborazione, un'elaborazione che purtroppo è stata completamente rimossa dalla sinistra italiana e forse non a caso. E, e oggi ci ritroviamo che invece che la valorizzazione del movimento federalistico ed autonomistico del sud partecipato, eh, autoregolamentato, auto di democrazia diretta in qualche modo dentro il federalismo, beh, ci ritroviamo invece ovviamente con una certa, nella disperazione giovanile di tante ragazze, di tanti ragazzi, nell'attuale situazione ci troviamo a delle forme di deriva, come dire, neoborbonica, eh? Che, che vanno combattute vanno combattute perché stanno in qualche modo lo dico lo vedo da napoletano e da meridionale eh, che stanno in qualche modo prendendo piede anche all'interno della gioventù insoddisfatta e spaisata nel mezzogiorno insomma io credo per andare alle conclusioni credo insomma come era caro che la domanda centrale sia cosa è oggi l'identità meridionale con queste radici storiche il risorgimento come rivoluzione appunto mancata o tradita. Il Sud, eh, nei marosi della crisi del capitale globalizzato, oscilla oggi pericolosamente, quello che poi dicevano sia le Vilacqua che Marotta, oscilla pericolosamente fra postmodernità e tradizione. C'è cioè una privazione di senso collettiva che inizia con il tradimento della riforma agraria già nel processo risorgimentale, non dobbiamo mai dimenticare, lo ricordava Piero, cosa significa oggi il mezzogiorno interno ecco le campagne meridionali parlava del caporalato eh, giustamente sto pensando infatti al caporalato a Nardò in Puglia lotta a cui ho partecipato e eh, aveva schierato la riforma agraria aveva schierato nel risorgimento larghissima parte delle masse contadine meridionali tra l'altro con Garibaldi poi il patto fra borghesia e nordica e agrari del latifondo meridionale fu sancito non a caso simbolicamente pietra miliare del tradimento dal massacro voluto dalle forze economiche attuato a Bronte da, da Nino Bix perfino l'ho ritrovato appunto in alcuni studi eh, qualche, qualche mese fa negli archivi, perfino un, un piemontese cauriana come massimo d'azeglio in, in un intervento a parlamento in cui parla di genocidio nel sud parla di villaggi distrutti parla di dice come è possibile che invece di lui dice annettere perché è un cauriano ma insomma invece di annettere un paese noi stiamo con la scusa del bandito, il pretesto del banditismo praticamente mandando l'esercito come dominio sul sud, ecco, da Massimo D'Azeglio, che non era un bolscevico, appunto parlò di conquista imperiale eh, del sud, e si chiese come mai occorresse tenere tanta parte dell'esercito italiano, a quel punto, l'esercito piemontese era nel sud, appunto, con una botte, con genocidi di interi villaggi e paesi. Eh, sto pensando per esempio al Cilento sotto la colte mangiogniera della lotta ad un presunto banditismo meridionale che permetteva poi allo Stato unitario di occultare anche le resistenze popolari ai soprusi militari. Ecco, lì, ecco, la diseguaglianza. Massimo D'Azeglia appunto, amaramente concludeva questo intervento che poi trasformò in una mozione a Parlamento, concludeva, cito tra virgolette, se ci troviamo a dover occupare... Con il nostro esercito un territorio così vasto come quello meridionale è evidente che il processo unitario è stato da parte nostra drammaticamente sbagliato e deludente per le popolazioni meridionali l'ipotesi che tra l'altro sto pensando a un convegno del 1995 eh, sono passati tanti anni noi vecchietti non, non, non ci accorgiamo negli anni che passano insomma l'ipotesi che con Bruno Amoroso in un convegno appunto del 1995 che si chiamava mh, a sud di nessun nord che voleva appunto significare ciò che ancora oggi ciò che oggi dopo tanti anni eh, dopo 27 anni stiamo discutendo e noi in quel convegno di Palermo del 1995 con Bruno Amoroso tanti altri studiosi c'era anche Samiramin eh, c'era Ramonet è che la nuova questione meridionale a questo punto sta nella presa di coscienza che il sud è cerniera privilegiata storicamente ma anche geopoliticamente fra Europa e Mediterraneo due realtà peraltro in profondo sommovimento io credo che noi dobbiamo riprendere questo tema la regione e lo mediterraneo non soltanto sul piano ovviamente delle migrazioni, della cooperazione nord-sud e sud-sud, sul piano della pace, ma anche sul piano, come dire, delle realizzazioni economiche, anche sul piano delle solidarietà economiche mediterranee, perché se noi vogliamo realmente ah. criticare un'Europa, diciamo, si diceva a conduzione carolingia, comunque a conduzione ancora franco-tedesca, in Europa in un'Europa devastata in un attuale situazione, noi possiamo ripartire soltanto nella realtà da una critica dall'Europa mediterranea. Ecco, io credo, e concludo, mentre le contraddizioni della crisi pandemica, climatica e sociale si aggravano e torna attuale la necessità, come, di, come diceva Marotta, di una, io la chiamo rivoluzione di sistema, che significa organizziamoci a partire da movimenti. Ecco, proprio in questa fase, qui vi è proprio uno simbolo. cresce la tendenza oligarchica che Marx aveva già previsto e che i dati della realtà ci dimostrano. Da un lato, quindi, la deriva della tendenza oligarchica, dall'altra parte la necessità di una riorganizzazione per il cambiamento e per l'alternativa. Vi ringrazio. Grazie a te Giovanni, e do adesso subito la parola a Moredana e è inutile che mi ripeta quindi a te una parola. Scusate se, se rido però allora iniziamo con dal punto non è il momento delle conclusioni perché concludere una iniziativa come questa con i tempi che abbiamo diventa difficile quindi io su come si è svolta questa iniziativa proporrei subito una cosa partendo proprio dall'intervento di Sergio Marotta che è dal mio punto di vista la necessità di articolare a breve una iniziativa specifica sul PNRR e sulla coesione sociale proprio per le cose che diceva eh, Sergio avvalendosi anche dalla ricostruzione fatta da eh, Vieri nell'esattezza nell eh, della difficoltà di uno svolgimento del PNRR che sta in due elementi, la centralizzazione gerarchica di come far funzionare il PNRR dentro il consiglio di presidenza e quindi del governo delegittimando il Parlamento e soprattutto poi rifacendosi a delle amministrazioni che qualora possono determinare e far vivere dei bandi poi vi è l'incapacità organica proprio per quello che è il problema delle della pubblica amministrazione priva di una riforma, priva di concorsi che comunque alimentano delle piante organiche insufficienti. E basta è veramente molto poco quei concorsi fatti ad hoc, a tempo determinato di esperti che poi si recheranno verso le amministrazioni per creare il miracolo di un sviluppo perché c'è l'elemento di cui parlava Sergio, che sta dentro no? l'incapacità delle classi dirigenti a porre anche quell'idea da noi sviluppati della necessità di un piano di sviluppo per il mezzogiorno, proprio perché stanno a soldo di una articolazione dentro un sistema liberale, liberista, che alla base, quello che diceva Tuglia, il capitalismo, perché il capitalismo, noi lo dobbiamo sempre ricordare, è il peggiore crimine contro l'umanità e lo hanno dimostrato anche le morti di due ragazzi adolescenti che, dentro una riforma degli istituti professionali, sono morti durante un orario che a quell'età appartiene all'orario della istruzione ma anche questo no? ha voluto una riforma la riforma del governo Renzi la riforma della concorrenza e della competizione che entra all'interno di una delle maggiori istituzioni di questo paese che è la scuola chiudo su questo Ringrazio poi eh, Tullia perché io ritengo che in un'iniziativa come questa che parla dei vinti c'è anche la necessità della ricostruzione antropologica attraverso la tradizione, ma è vero pure che lei oggi ha avuto il coraggio di rompere no quel pensiero dominante della contrapposizione tra Vax e Novax che delegittima ancora una volta il pensiero dominante su come va articolata, come dire, una risposta alla pandemia e alla sindemia che oggi, quest'ultima, più che mai incide su quella che è la società odierna, e quindi anche dei eh, nuovi modi. Purtroppo questa società odierna ci consegna eh, l'intoccabilità no? eh, di quello che possiamo definire le juste miliardi, di eh, Draghi, che nei sondaggi arriva al 58% di gradimento. E quella che è la passivizzazione che però oggi rompe il movimento studentesco in questo paese. Noi non abbiamo le scene della Francia, noi non siamo nel paese che manifesta tanto quanto la Francia, con quella composizione anche variegata che, eh, su cui rifletteva Giulia. Eh, noi però siamo il paese che in questo momento come tanti altri paesi in quella che è ehm, la crisi della rappresentanza la crisi della politica la crisi della società rischia, rischia in questo modo di vedere le classi popolari rispondere al pensiero semplice delle forze di destra in ogni sua articolazione. Dalla destra istituzionale basta ricordare io apro, no? Tutto il movimento io apro. Dalla destra, più destra che esiste, dalla Melonia alle altre france per quella che è la loro anche capacità di entrare in quello che è il movimento Novax eh, italiano. Di fronte a tutto, a tutto ciò, io vado solo su due punti come contributo alla, alla discussione, eh, perché tanta roba è stata detta, eh, tante riflessioni e elaborazioni. Eh, io penso che stasera eh, è di nuovo al centro no? di quello che è... La modalità di articolazione di eh, elaborazioni del Laboratorio del Sud che hanno attraversato anche lezioni meridionali. Ehm, C'è la, ehm, come l'articolazione di tutta un'iniziativa eh, in quella che per noi è stato un elemento centrale in lezioni meridionali e quindi la riappropriazione che noi abbiamo fatto delle scienze sociali nell'articolare che cosa è il mezzogiorno e stasera torna in maniera imponente una scienza in particolare che è la storia la storia quindi non come mera narrazione non come fotografia di atti no? ma come ricerca di elementi dinamici che hanno determinato in effetti la modifica dei processi e quindi delle catene della trasformazione prima Giovanni ha fatto un escursus nel passato nell'Ottocento, ancora prima Sergio ma come anche Natale stavano in una riflessione sul settecento è chiaro che nel Mezzogiorno d'Italia i contadini ricordo un, un moto rivoluzionario che oramai non viene più ricordato nemmeno nei libri di, di storia il moto di 1820, la partecipazione ai contadini del mezzogiorno e l'articolazione del dissenso alla monarchia borbonica. O ancora, e, e questo lo dico perché ci torno dopo poi in quella che è la riflessione sulla rappresentanza, il tradimento della spedizione dei 300, che non è solo il tradimento di una spedizione che cercava come dire, la risposta degli oppressi contro gli oppressori, ma di un'ideologia politica, quella pisacaniana, di una rivoluzione sociale che poteva determinare, eh, come dire, le, le, le, le, le, le, le, il futuro del mezzogiorno, non come è poi stato stabilito. Ma netto di questo, oggi vi eh, diceva, ci troviamo nella, in una modernità dove io in merito ai vinti, quei vinti tradizionali che abbiamo conosciuto no? nelle pagine di Emilio Zola, di, di Verga, come classe subalterna vinta dal senso di colpa della rassegnazione al proprio destino, ma anche vinta da un pensiero dominante che consegnava l'idea che se non hai non sei e che quindi quei miti della, del pensiero dominante roba terra casa erano quegli elementi di appropriazione per i quali se tu quella roba non la vivi non eri nessuno all'interno della società ma oggi che succede e oggi il mito per eh, l'affermazione di un sé, e, del, e per l'affermazione del proprio edonismo, in questa società sempre più modificata, non solo economicamente e socialmente, ma anche antropologicamente, il mito della rivendicazione, dell'emancipazione da una propria classe sociale è il eh, un consumismo articolato dentro eh, l'idea che se io consumo mi emancipo da quella che è la mia condizione di sfruttamento perché sono capace di consumare in termini di ehm, come dire in termini di avvalermi di una possibilità alla pari di quanti invece rientrano in quelle che sono le classi dominanti. Purtroppo è un concetto errato perché i vinti, i subalterni in un contesto come questo sono produttori e consumatori per il profitto altrui. Ora in una società come questa mi avvio alle conclusioni. Um, che cosa eh, bisogna fare è stata la domanda eh, ricorrente. Nessuno di noi ha delle eh, ricette, però sappiamo che abbiamo la necessità di un intellettuale collettivo che rimetta quella crisi che sta nella politica in connessione sentimentale con eh, il popolo soprattutto con le classi eh, popolari. C'è bisogno di un moto, di nuove prassi rivoluzionari capaci di sovvertire quello che è il dominio no? capitalista che ha determinato nei secoli, negli anni, la guerra di civiltà e che ha determinato quella condizione ehm, denunciata anche dal Papa, a che tempo che fa, dell'uomo che guarda l'altro uomo dall'alto in basso. Chiaramente chi guarda dall'alto in basso è dentro quella che è la struttura classica piramidale capitalistica e fallica no? di accumulazione e concentrazione del potere nel nome del mercato. Ma quando il Papa afferma che l'uomo che guarda dall'alto deve saper guardare chi sta in basso in senso di rispondere ad una esigenza nel senso di soccorrerlo magari un'affermazione del genere eh, in altri tempi forse non nemmeno troppo lontani da noi era un'esigenza che anch'io avrei declinato totalmente in negativo perché è un'azione caritatevole perché comunque la carità è una prassi che si articola dall'alto in basso o un'operazione come tante ne avvengono soprattutto nei paesi occidentali di incitamento al pauperismo alla filantropia. Invece io ritengo che oggi, in questa società dell'oggi, anche azioni relativamente caritatevoli, ma che smuovono le coscienze, diventano azioni rivoluzionari. Diventano così azioni rivoluzionari che annovero nel monto dell'antiliberismo. Eh, e per questo ritengo, e chiudo, che oggi per la discossa dei vinti, che chiaramente sono l'altra faccia dei vincitori, i vinti intesi come gli eterni sconfitti, come il rifiuto, come lo scarto in termini di classe, di territorio. Questa storia dei vinti da noi ha determinato anche la prima forma di razzismo conosciuta in Italia, che è l'antimeridionalismo, e forme di scarto e di rifiuto territoriali, considerando che noi siamo stati sempre il deposito dei rifiuti degli altri, oppure l'elemento dell'abbandono, perché inteso come periferia dell'impero. E allora penso che nel momento in cui ci interroghiamo di quale rappresentanza noi dovremmo anche saper articolare all'interno di quella esigenza di una nuova soggettività politica che risponda in maniera oppositiva, in maniera alternativa a questo stato di cose esistenti che questa soggettività quindi possa nascere anche dalla determinazione di una sinistra sempre più sociale, una sinistra che sia capace di praticare mutualismo, una sinistra che attraverso il mutualismo sappia ricomporre il nesso con le classi popolari attraverso la costruzione delle comunità perché oggi penso che al di là degli elementi classici su cui noi lavoriamo e abbiamo sempre lavorato abbiamo bisogno di nuove coordinate che affrontano la questione ambientale ma intesa come sfruttamento dell'uomo sull'uomo e sfruttamento dell'uomo sulla natura e queste tra queste coordinate c'è l'esigenza delle pratiche mutualistiche perché quando noi parliamo degli ultimi come diceva anche Piero prima stiamo parlando di nuovi flussi di immigrazione quindi di quegli invisibili talmente invisibili che non sappiamo che hanno occupato le campagne di rosarno certamente ma a cui oggi viene negata anche una vaccinazione e quindi rispetto a questo nuovo mondo di vinti migrati invisibili i precari Esistenziali intesi come precari da lavori autonomo e subordinati, noi dobbiamo saper articolare l'idea di questa nuova soggettività che possa ridare il senso del nostro fare politica e soprattutto che sappia sporcarsi le mani in questo mondo dei vinti attraverso le pratiche del mutualismo e anche sapendo creare rete nel volontariato. Nel sociale e soprattutto arrivare ai vinti e eh, toglierli dall'idea della rassegnazione. Scusa, Roberto, sono stata più veloce possibile e grazie a tutti. Grazie, grazie a Loredana, grazie a tutti voi, grazie a Marotta, a Rosso Spena, eh, Tulia Conte per aver partecipato con noi insieme a Piero Bevilacqua. Come ha detto Loredana, eh, queste sono tappe di un percorso che stiamo costruendo insieme e credo che sia importante eh, ritornare a rivederci per dare più forza a un progetto che parte da sud ma che parla a tutti e che, come dicevamo prima, vede nel nemico di classe il nemico vero. Grazie ancora. E volevo soltanto ringraziare un particolarmente Sergio Marotta perché questa idea dell'istituzione è una cosa su cui mi, mi appassiono e mi fa piacere di, di ritrovarla grazie ancora e presto Bene, grazie. grazie a tutti grazie, a voi. Oh, grazie. grazie ciao ciao ciao Giovanni. ciao ciao ciao ciao ciao